Ben ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a, a completare eh, la versione di Mila Spectro perché è quella che mi piace di più. E la missione è quella di eh, diciamo depositare due armi leggendarie in, un, in una delle loro casse degli Spettri. Ok, eh, ho scelto gli spettri perché mi piace di più alla versione a questa versione. Allora sono molto indecisa, però la versione Spectro mi sembra un po' più clean. Eh. Cioè, proprio buono, più... oh, non so spiegarla, però mi piace. Molto. Io vi consiglierei di andare in rista squadra, ma visto che io sono problematico andrò a farla in squadra. Non in piena ovviamente. Ragazzi, culo, ho trovato il lama. Tu mi volevi killare? No, no, tu non mi chiedi lì Ma basta Voi non vi immaginate quanto mi sono arrabbiata Uh, uh ok Eh, però c'è cioè. ah. Raga, io, io non so perché Ma quando, quando devo fare delle... Beh. Uh, eh, sì, sono felice perché ho trovato l'arma d'oro. Ma perché lo sparto non lo trovo in partita? Lo trovo adesso? Cioè, vabbè, sono in partite, però non posso usarlo perché mi serve per la missione. <inherently> Parli. Hello, motherfucker. Guarda, che fai te? Dai, ma dov'è, dov'è? Ah! È là? Ah, no Sono morto uh, Vabbè dai, almeno ho consegnato la prima arma d'oro, ce ne manca una, perfetto Secondo il tentativo? Sì che poi secondo. Sarà la, la, la ventesima volta che dico secondo. Ci sono perso 4 ore per fare questa missione. Che era pure easy. Ok. Ora oh, raga, ok, ho trovato il pump. Ah, adesso dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Adesso devo solo trovare una cassa degli spettri. Poi abbandono la partita perché non ci voglio giocare in una una squadra squadre a caso. Allora, adesso che ho quasi finito, no? Ho quasi finito la missione. Scommetto che morirò, ma ci scommetto, eh, ma guarda scommetto che morirò. fatto a non vedere. Ok. si sì. E ragazzi, questa è come cercare 4 ore della propria vita. Ragazzi, se vi può piacere una serie dove andrò a fare delle missioni con voi, spolliciate perché sapete che al raggiungimento di 10 like andremo a fare eh, la sfida finale di Miascolo per trasformarlo in, indovinate un po', e non lo so, decidete voi nei, nei commenti se ombre o spettri. Quelle cose lì, ve che chissà di cosa perlo. Finalmente, finalmente, alleluia, alleluia, alleluia. Succa, Succa, sì. sì. Oh, Però Veramente non ti voglio usare perché mi ha fatto soffrire e non ti userò mai nella vita. Bella.